Ciao a tutti ragazzi della Green Power. Questo vi faccio vedere adesso l'interno della barca in una tipica giornata di, di bolina. Computer con tutti gli strumenti. La mitica cucinetta. Poi io quando voglio fare un, un riposino mi metto qua, chiudo gli occhi un momento. Sveglio, guardo, tutto a portata di mano, ecco.